Possiamo cominciare? Sì. Posso cominciare? Sì. Buon buonasera a tutti quanti, buonasera a tutti i presenti, eh, amici. Eh, sono contento di incontrarmi con voi tutti quanti. Il dibattito è particolarmente interessante. Ha per oggetto un tema, a mio avviso, in parte trascurato nel dibattito politico italiano, soprattutto per le sue implicazioni culturali, perché non è soltanto una dimensione geopolitica, quella degli accordi di Abramo e dei suoi riflessi sulla popolazione israeliana, araba e palestinese, quanto piuttosto all'interno di questa dimensione geopolitica si sono innestati tanti aspetti, anche di carattere culturale e religioso, che non andrebbero trascurati. Inizierò con la dimensione geopolitica, uno scontro secolare tra eh, lo sciismo e il mondo sunnita, l'emergere della mezzaluna sciita che mette in particolare difficoltà il mondo arabo. Pensiamo a paesi come l'Iraq, che sono in parte eh, controllati dall'Iran, anche se sono paesi indipendenti o alla situazione tragica che ha vissuto la Siria. Poi eh, c'è un secondo aspetto, eh, che è lo scontro all'interno del mondo sunnita, tra il fondamentalismo legato alla fratellanza musulmana e i vari regimi sunniti arabi che a loro volta sono al loro interno attraversati da questa profonda crisi. Per cui si può parlare anche di fitna, cioè di una guerra interna alla umma islamica che ha provocato migliaia e migliaia e centinaia di migliaia di morti. Dentro questa dinamica c'è il conflitto tradizionale arabo-israeliano, il contenzioso israelo-palestinese. La divaricazione tra la eh, leadership del West Bank, da un lato e Hamas che è di matrice fratellanza musulmana, anche se ha una sua specificità palestinese, spesso la gente non conosce manco lo statuto di Hamas, mi è capitato in un paio di dibattiti con personalità di spessore, tra l'altro. Dentro questa cornice si inserisce una dimensione geopolitica nuova, che però è il frutto di cambiamenti avvenuti negli ultimi venti anni dopo la crisi che tragicamente hanno conosciuto gli accordi di Oslo e che ha visto emergere in maniera pragmatica, soprattutto un rapporto sempre eh, più stretto tra Israele e alcuni del Golfo, sviluppi che hanno avuto una dimensione militare, ma anche economica, e, e che però piano piano hanno assunto una nuova dimensione in connessione anche ad una sorta di autorizzazione dell'Arabia Saudita, che è rimasta ferma al modello proposto agli inizi del 2000 sulla possibile composizione del conflitto israelo-palestinese, ma che trovandosi anche in una grande difficoltà in relazione all'Iran, eh, ha bisogno in qualche modo di eh, trovarsi le spalle relativamente coperte anche perché ha un, uno scontro interno non indifferente e ci sono modelli di cambiamento in discussione, quindi è una dinamica in movimento. Dall'altro lato c'è Israele che ha bisogno di rompere un isolamento, c'è l'Egitto che è in grande difficoltà, quindi abbiamo una situazione in grande movimento, c'è una dimensione geopolitica che oggi verrà approfondita c'è una dimensione culturale, eh, umana, che verrà anche questa approfondita dalla presenza eh, eh, eh, di Samar, che lavorano sul campo, eh, contribuendo allo sviluppo di dialogo tra persone, che è una cosa estremamente importante da non sottovalutare. E poi c'è una dimensione religiosa che, secondo me, ah, potrebbe avere in futuro una grande rilevanza. Non dimentichiamo che l'Arabia Saudita è stata per decenni uno dei centri dell'antisemitismo islamico e non dimentichiamo anche l'11 settembre il fatto che all'interno di regimi che in passato o anche in presente sono legati all'ideologia wahhabita si autorizzi l'idea che gli ebrei israeliani sono presenti nella regione non come dimmi ma come nazionalità autonoma, organizzata, pienamente inserita nella regione, con una sua storia nella regione, è un elemento nuovo. Certo, è comparso alla fine di questo sviluppo, ma se vogliamo, come dire, far sì che alcuni elementi possano, in una situazione così difficile, implementarsi, dobbiamo lavorare anche in questa direzione. L'idea che per la prima volta, dopo decenni, in un accordo tra israeliani e stati arabi si parli di Abramo, si parli di accordo di Abramo. È un elemento che fornisce una novità da non sottovalutare. Gli accordi con l'Egitto, per esempio, sono stati una pace fredda perché sono stati una pace politica in un mondo fortemente attraversato dalla dimensione religiosa. Anche gli accordi di Oslo, non contenevano questo aspetto e sono falliti proprio quando si è arrivati a parlare di Gerusalemme, non è un caso, e quando è stata affrontata la questione dei profughi, che, mette... che non è una questione di profughi, perché la questione dei profughi nella storia dell'Occidente e nelle tragedie del dopoguerra sono state composte. Ma quando le tragedie assumono un carattere religioso legato ad una lettura particolare della tradizione religiosa, come è avvenuto per esempio negli scritti di Qutb oppure di Hassan el-Banna, stiamo parlando degli anni 20 e 30, quindi molto prima del conflitto arabo-israeliano, in cui si parlava di ricostruzione del califato, le cose assumono una dimensione diversa. Quindi questa mia piccola premessa, eh, che non esaurisce ovviamente un discorso così complesso, eh, eh, la propongo come eh, mini-apertura di riflessione sulla quale eh, gli amici qui presenti eh, diranno la loro e potranno contribuire ad approfondire e anche mostrare alcuni aspetti che magari mi sono sfuggiti. E quindi darei la parola direttamente a Sergio Della Pergola che eh, ha svolto con impegno in questi anni una riflessione legata alla dimensione demografica del conflitto ed è un aspetto da non trascurare, ed ha avuto un grande impegno anche all'interno di Al-Vashem, ma che questo non è un elemento secondario, ed è da sempre una delle voci più attente e anche capaci di mettere insieme pezzi diversi di questo difficile e complesso mosaico. Quindi la parola a Sergio della Pergola. Grazie, David. Buonasera a Piero Fassino, all'amico che rivedo con piacere dopo alcuni anni, buonasera Angelica e grazie a Daniele Frigeri per aver organizzato questo dibattito. Io, io vorrei partire da, da un episodio, cioè proprio da, da una considerazione epidermica di quello che è avvenuto in questi giorni molto difficili, e cioè l'altro pomeriggio, e sono oramai quasi tre settimane seduto esattamente a questo tavolo dove... E mi vedete, ho sentito uno strano rumore fuori dal balcone e sono riuscito a vedere, sembrava una motociclista volgare con i motori al massimo, poi sembrava un aeroplano a bassa quota ma, ma non era e alla fine abbiamo improvvisamente capito che era l'allarme antiaereo, non sembrava reale questo pomeriggio ma improvvisamente abbiamo sentito boom e poi boom Due boom erano due missili che provenivano da Gaza e che erano caduti alla periferia occidentale di Gerusalemme, uno a circa 5 km da casa mia, uno a circa 10 km. E gli altri cinque razzi erano stati intercettati dalla contraerea eh, israeliana. Lo stupore più, più totale, veramente la più totale impreparazione. Naturalmente con mia moglie, la figlia e il nipotino di un anno e mezzo siamo corsi del rifugio sotterraneo che c'è nel nostro condominio. Abbiamo aspettato di sentire cosa succedeva. E, era l'inizio di, di questo tragico conflitto che poi è durato per 11 giorni. Ma eh, eh, a parte alcune considerazioni più specifiche su quello che è avvenuto eh, a Gaza e, e, e fino sul cielo di Tel Aviv, eh, partì, partirei proprio da questo elemento della sorpresa più totale, e cioè la, il, il fatto di essere mentalmente ma anche analiticamente impreparati a questa cosa. Poi naturalmente retrospettivamente possiamo ricostruire i fatti. Quello che effettivamente era avvenuto nei giorni precedenti erano delle tensioni a Gerusalemme fuori dalle mura della città vecchia, ripensandoci erano gli ultimi e più sacri giorni del Ramadan, ma per una coincidenza di calendari, calendario islamico e il calendario ebraico che che, che con una rotazione diversa a volte si incontrano, a volte no, eh, capitava che era anche l'anniversario della presa di Gerusalemme durante eh, la guerra dei sei giorni, secondo la data eh, ebraica. E allora persone sia in buona fede sia anche estremisti, va detto chiaramente, provocatori avevano cominciato a eh, creare delle scaramucce fuori dalla città vecchia. Era stata anche programmata, direi molto incautamente, una sfilata di bandiere israeliane attraverso il quartiere islamico della città vecchia eh, di Gerusalemme. Veramente, direi, inappropriato. Ci sono tanti percorsi che si possono fare. E, e, la polizia era intervenuta. C'erano state già delle scaramucce. Un deputato dell'estrema destra nazionalista tale Itamar Bengvir aveva eh, posto un tavolino davanti alla città vecchia e aveva cominciato a provocare i locali. Eh, ora questa era però un'atmosfera di, di scaramucce, di, di, di affilo, eh, perfino di randellate da parte della polizia e comunque un episodio eh, abbastanza locale finché arrivano i due missili su Gerusalemme e, e arriva anche una dichiarazione da parte di Gaza che dice noi siamo i difensori della città e quindi tutto quello che avviene a Gerusalemme noi siamo incaricati eh, di prevenirlo o, o di guidarlo nel senso giusto, quindi sappiate che noi siamo i padroni di casa. Eh, ora tutto questo eh, avviene in, eh, in un momento in cui eh, in Israele la psicologia di massa era molto influenzata da quello che è avvenuto anche durante i giorni dell'epidemia dell coronavirus 19, eh, in cui in Israele è avvenuto un fatto abbastanza interessante, a parte la, la piuttosto efficiente misura nel, nel, nel combattere la, la grande epidemia, sì. forse più rapidamente e con maggiore successo che in altri paesi, ma quello che, quello che era stato molto messo in rilievo, e, e osservato da tutti, era la forte collaborazione che era avvenuta negli ospedali, nel sistema sanitario, fra il personale ebraico e il personale arabo, e, e in cui si era finalmente capita l'interpenetrazione di questi due elementi nella società israeliana, e in cui fra l'altro eh, dalla parte araba, che chiaramente è una minoranza di circa il 20% dello Stato di Israele, Esistono delle elite, esistono dei primari, dei professori primari, dirigenti eh, di reparti, esistono ovviamente dei sanitari, esistono anche de de degli operai delle pulizie, ma voglio dire la presenza è a tutti i livelli, estremamente apprezzata, estremamente solidale. Ecco, La parola della solidarietà che si è creata in questi giorni era un poco all'ordine del giorno e una sorpresa. Eh, positiva nell'ambito di, di un Medio Oriente sempre molto eh, conflittuale e, e inoltre stava avvenendo un fatto politico abbastanza straordinario, cioè nella polarizzazione estrema della politica israeliana si stava mettendo in moto una possibilità di creare una coalizione governativa con la partecipazione per la prima volta eh, in maniera ufficiale eh, statutoria del, di, un, di un partito arabo, il partito islamico, diretto dal deputato eh, Mansur Abbas, eh, eh, omonimo, non so se è parente di, eh, di Abu Mazen, eh, il quale era eh, chiaramente candidato a dare il voto decisivo a una maggioranza, fra l'altro o di un tipo o di un altro, ma comunque a partecipare al governo israeliano. Lo stesso Abbas aveva spiegato molto bene in televisione la, la sua posizione in quanto cittadino israeliano era dunque impegnato a eh, portare avanti gli interessi di quella parte della cittadinanza araba che fa parte dello Stato di Israele e questo si fa meglio eh, all'interno del governo che non contestando il governo dall'esterno. Quindi sto dando un quadro di una, di una relativa convergenza e di un relativo superamento di tensioni. Che, che, che stava creando una certa atmosfera di ottimismo in Israele quando improvvisamente avviene l'attacco dei missili e allora qui se dal lato, diciamo così, sul Gerusalemme simbolicamente va difesa, è, è, è vero anche che Gerusalemme è la capitale dello Stato di Israele e nessuno, non a Roma, non a Washington, può tollerare che dei missili ca ca cadano sulla capitale. Senza, senza reagire. Era quindi evidente che ci sarebbe stata una reazione eh, da parte di Israele, reazione che sarebbe stata dura, infatti è stata dura. E poi si parlerà della mancanza di proporzionalità che, che ovviamente è, è un cavillo che non ha molto senso perché non ci può essere, mai ci potrà essere proporzionalità fra, fra un assalto e, e una difesa. La difesa deve, deve eh, fare stoppare eh, questo assalto ma il fatto di principio eh, rimane eh, un altro e ripeto sottolineando quell'atmosfera di convergenza eh, quasi di cordialità che si stava instaurando nella mente di molti israeliani eh, ritorniamo al punto zero al punto di partenza in cui ci dobbiamo riportare eh, a un Hamas che rappresenta la posizione estrema ovviamente con l'appoggio dell'Iran eh, mentre un'altra componente, Hezbollah dal Libano sta a guardare, quella componente che nega assolutamente l'esistenza di Israele, la possibilità di Israele di esistere. E perfino richiamandosi a un testo eh, coranico, se vogliamo poetico, ma che però va letto letteralmente, l'articolo 7 dello Statuto di Hamas, che dice, fra l'altro, dietro ogni albero e dietro ogni sasso si nasconde un ebreo, vieni Abdallah e uccidi l'ebreo, che si nasconde dietro ogni albero e ogni sasso. E questo è un programma politico di un partito, non è, una, non è un testo poetico. E Si manifesta poi chiaramente nel comportamento di Hamas, che manda 4.400 razzi, missili e colpi di mortaio sulle città israeliane, Paralizzando quindi la vita di, di, di circa metà del paese, eh, si tratta su, su 9 milioni di persone, perlomeno 5 milioni sono stati sotto eh, coprifuoco in un momento eh, o nell'altro. Il numero delle vittime, eh, 13, non è altissimo, anche se uno sarebbe uno di troppo, eh, centinaia di feriti, gravi danni alle proprietà. La difesa antimissilistica israeliana lavora con efficienza, ma riesce a respingere e abbattere circa il 90% dei proiettili, eh, rimane pur sempre un 10% che, che fa eh, dei danni. Quello che è straordinario è da un lato la capacità di armamento e di produzione eh, da parte di Hamas. Si calcola che l'arsenale di Hamas comprenda 14.000 pezzi, quindi se 4.000 sono già stati usati ce ne sono nelle cantine altri 10.000 pronti per l'uso. Secondo, questi pezzi vengono eh, chiaramente immagazzinati sotto le moschee, sotto gli asili, sotto le abitazioni eh, private. I lanciamissili, compresi quelli a nove bocche, eh, sono sui tetti delle case o nelle piazze o, nel, o nei vicoli eh, o, o nelle scuole. Di conseguenza la reazione israeliana fatalmente crea anche delle, delle vittime eh, civili. Ma questo vuol dire soprattutto eh, un fatto che in parte David ha... Eh, cui ha accennato, e cioè la, la, la lotta eh, a tutto quartiere e senza nessuna possibilità di compromesso, di accettazione eh, da parte di questa frangia, che riconosciamolo non è il tutto, è una parte del mondo musulmano, ma che con grande coerenza eh, si rifà eh, a dei testi, eh, a dei manifesti e, e agisce eh, e di conseguenza. La cosa sorprendente, ripeto, è che tutto questo avviene in un momento in cui si può pensare a un accomodamento, a un processo, a qualche cosa che porti eh, a uno spirito diverso e, e invece questo spirito diverso evidentemente non c'è e, e si può anche dire forse non è possibile. Questo crea la necessità di ricalcolare completamente il percorso, purtroppo con, con delle conseguenze molto deleterie per il dibattito. E aggiungiamo che eh, appunto gli accordi eh, di Abramo avevano chiaramente dimostrato che esiste un'altra parte dell'Islam che è disponibile eh, a, a un dialogo, a parte l'Egitto, con il quale di fatto esiste una, una, una vicinanza. Eh. Questo aspetto qui, magari nel secondo intervento... Concludo, concludo, concludo solamente con una frase che allora eh, ci riporta, a parte appunto questa, questa diversità del mondo islamico, su cui poi riparleremo, un'ultima frase è che tutto questo però avviene, e non possiamo ignorarlo in una fase di grave vuoto politico e di crisi al limite quasi esistenziale del sistema dei partiti e del Parlamento israeliano. Questa, questa è, una, è una gravissima vicenda che va avanti oramai da oltre due anni e quindi in questo vuoto anche manca la capacità decisionale, aggiungerei, legittima e concordata eh, da parte delle istituzioni israeliane di misurarsi con questa situazione che si è creata e quindi abbiamo in realtà una doppia crisi, una crisi esterna, ma anche una crisi interna con la quale poi dobbiamo fare i conti. Ecco, fin qui. Grazie Sergio. Magari nella seconda parte questo aspetto che hai toccato per ultimo nel tuo intervento, sia la dimensione degli accordi di Abramo, sia la crisi del sistema politico, che sta, la crisi che sta attraversando il sistema politico israeliano, magari possono essere ripresi. Eh, io direi a questo punto di ascoltare An An Angelica eh, insieme alla sua collega Samar, magari ecco prima l'una, l'una e poi l'altra, per, per, per vedere come sul campo eh, le persone di buona volontà, eh, che non perdono la visione del futuro eh, e che sono quotidianamente impegnate a, a costruire qualche cosa che resti per il futuro cioè a impedire la deriva e questo è molto importante perché si fa nelle scuole, si fa nel teatro si fa eh, quotidianamente, quindi se tu potessi presentare una parte del tuo lavoro te ne saremmo molto grati Allora eh, mh, proprio quest'anno sono 20 anni che è nato il teatro dell'arcobaleno, il teatro dell'arcobaleno è iniziato proprio durante la seconda intifada quando ho sentito proprio il bisogno, dopo aver portato 50 ragazzini colpiti dal terrorismo in Italia, ho, ho sentito il bisogno di mettere insieme ragazzi ebrei, arabi, palestinesi, drusi, e per potersi conoscere. Ora, io abito da 45 anni in Israele, in un kibbutz della Galilea, eh, al confine proprio con il Libano, un chilometro dal Libano, e dove siamo noi? a 5 km c'è un villaggio musulmano, a 5 km un villaggio cristiano, drusi, Circasi di tutto e questo teatro continua da 20 anni ora, quello che voglio dirvi è con grande dolore che penso che Samar non sia entrata a parlare perché ha paura e questa è la cosa di cui ho, un ho veramente un grandissimo dolore e noi dove siamo noi sulla fascia che va da Naria, da, proprio dal confine con il Libano, Roshan Ikran, Nakura in arabo? Fino a Zfat ci sono circa 40 chilometri e praticamente è uno dei posti più, più pastorali del mondo, dove insieme viviamo i ed arabi. È cambiato questo ultime settimane hanno cambiato tutto. Vi do un piccolo esempio. Una dei miei ragazzi del teatro è di Gush Halav, del villaggio arabo di Gush Halav. Il padre e la madre, il padre è arabo e la mamma è ebrea. Si sono conosciuti vent'anni fa e si sono sposati. Una giornalista italiana mi ha chiesto se potevo dare il loro nome. Scusate, ma. Mise. Aniba telefono. Aniba bish Talmut. ha smesso, pensavo che era Samar, e, e, e, e qualcuno e io, e mi ha chiesto se poteva fare un servizio su matrimoni misti. Ho telefonato a, questo, a questa persona di Bush Halav, che è una persona di una dolcezza straordinaria, siamo in un rapporto armonico bellissimo, ho detto guarda Angelica, io sarei pure disposto, però senza che dici i nostri nomi, senza che si pubblica che siamo qui di questo posto, eh, di questo villaggio, sempre che, mh, che non, non abbia tante onde qui in Israele. Questa è la, la cosa più dolorosa che posso raccontarvi. Quello che è successo ultimamente è una, un, un baratro terribile tra gli ebrei, tra, tra gli ebrei di Israele e gli arabi di Israele questa mattina ho scritto io lavoravo fino adesso cioè in questi vent'anni ho fatto dei progetti meravigliosi con il Parlamento Europeo e se questo è il motivo per cui abbiamo fatto questo incontro e chiedete che cosa si può fare, questo è quello che si può fare far conoscere le persone far capire chi siamo, noi chi siamo noi e chi sono gli arabi, chi sono i palestinesi chi sono tutte le persone che abbiamo intorno perché eh, questa mattina ho parlato con una rappresentante del Ministero degli Esteri che in questi vent'anni ci hanno veramente aiutato tantissimo a fare dei progetti meravigliosi, progetti con cui siamo arrivati con i nostri spettacoli fino dal Papa, in cui abbiamo rappresentato in Giordania, abbiamo fatto delle cose stupende. E questa mattina l'ho scritto, Gali, succede qualcosa con i nostri arabi, l'ho scritto così, e lei mi ha scritto Angelica non sono più i nostri arabi purtroppo c'è qualcosa da fuori che sta convincendo a non essere più con noi e voi non potete immaginarvi il dolore di tutto questo perché fino adesso abbiamo fatto tutto insieme ora quando mi dicono che gli arabi sono cittadini di, di seconda classe in Israele io ho partorito con me nella casa cioè nel, nel, nell'ospedale di Sfat c'erano a parte che c'erano tre donne arabe e, e per e di cui sono felicissima ma tutto il tempo arrivavano gli elicotteri tra l'altro che portavano i feriti dalla Siria che si stavano uccidendo in Siria li portavano da noi all'ospedale perché il nostro ospedale è il più vicino in, alla Siria il mio kibbutz sta a 50 km in, li, in linea d'aria da Beirut e 70 km in linea d'aria da Damasco per dirvi dove siamo per, per darvi una regolata ma per dirvi cioè Ieri siamo andati da Tel Aviv a Sasa, al mio kibbutz, ho visto una cosa che non ci credevo. Sulla strada che si chiama Vadi Ara, che è un vadi, cioè un, eh, una valle in arabo, la chiamiamo in arabo noi, si chiama Vadi Ara, sei semafori distrutti, bruciati, non esistono più semafori. E questi semafori sono tutti fuori dei villaggi arabi, cioè... Farkasem, tutti questi villaggi qua, di tutti gli arabi israeliani. Allora io mi chiedo, ma perché non ve ne rendete conto? Cioè, perché non vi rendete conto che si può stare insieme? E, e quello che sta succedendo è che si sta rovinando tutto perché queste persone vengono strumentalizzate. E questa è la cosa più terribile perché, perché non ci lascia più lo spazio di nessun dialogo. Non ci nel mio kibbutz lavorano tantissimi arabi dei villaggi circostanti e lo vedo, la vedo l'attenzione, perché non, non, è più, non è più ok stare con gli, con gli ebrei. E questa è una cosa che è solamente, si dice in italiano, una zappa sui piedi degli arabi, perché gli arabi israeliani stanno benissimo, e io ve lo posso dire di prima persona, e, e, e ve lo dico sinceramente io vado Merez per cui non è, sono contentissima di dirlo e abbiamo sempre fatto un ottimo lavoro con arabi ed ebrei anche nel mio teatro e io adesso sento questa paura sento che c'è qualcosa, qualcuno da fuori che vuole dividerci, che vuole che ci sia questa guerra e non solo con i palestinesi intorno ma con anche quegli ebrei che sono con noi qua ci vediamo a dirlo perché Samar è la mia più grande amica per dirvi due parole su Samar io e Samar ci siamo conosciute 19 anni fa in piena intifada quando mi chiesero di andare a scrivere un articolo su di lei perché lei era la direttrice del, del, del, dell'orfanotrofio di un orfanotrofio a Betania proprio in zona palestinese, lei è nata a Gerusalemme Est io mi sono portata la mia guardia del corpo, portai mio marito perché era poibitissima entrare allora a Gerusalemme. Est E dal primo momento ci siamo sentite più che amiche, sorelle. Abbiamo cominciato a, a lavorare insieme sul piano educativo pedagogico, una pedagogia del dialogo, una pedagogia del conoscersi, di sapere chi siamo, sia le queste ragazze, sia con i miei. E purtroppo adesso si vede che, che non può venire ad incontrarsi con noi. Ve lo dico con tutta sincerità. Mi sembra che Samar si sia connessa, quindi qualche cosa di buono. Mi conferma Frigeri che si è connessa? Sì, è connessa, non, non è attivo il microfono. Samar ci sente? Vedo che non è attivo, quindi lei ci sente sicuramente. Eh, io spero, proprio... veramente spero. Se ora decidesse di intervenire eh, saremmo molto contenti, eh, anche perché questa accoppiata eh, di due persone che da vent'anni eh, lavorano eh, immaginando un mondo possibile di convivenza nel rispetto reciproco delle, diverse, delle differenze, eh, mi sembrava molto importante, anche perché non ha... Eh, niente a che vedere con l'estetismo della pace eh, che talvolta può anche risultare fastidioso invece il lavoro sul campo eh, di persone che sono consapevoli delle difficoltà che si incontrano quotidianamente io volevo aggiungere una piccola cosa che oggi io insegno all'università della Galilea a un college, al Tel Hai College e da noi ci sono studenti alla facoltà di pedagogia, di pedagogia ci sono studenti ebrei, cristiani, musulmani Drusi del Golan, eh, per cui di tutto e vi posso dire solo una cosa, il lavoro pedagogico è di aprirsi agli altri e quando noi lavoriamo su questo sono molto felici, ben contenti di poter instaurare un rapporto del genere perché tutti noi non fa niente da dove veniamo, non è importante da dove veniamo, vogliamo essere amati, vogliamo crescere i nostri figli e vogliamo creare qualcosa che ci faccia vivere serenamente. Questo è il messaggio puro e eh, semplice. Grazie Angelica. Eh, eh, darei la parola a Piero eh, Fassino. Ah, io ho ascoltato eh, la testimonianza di Sergio e, e questa veramente emozionante di, di Angelica. E ho trovato, lo possono testimoniare Daniele e Davide, che credo in questi giorni abbiano letto le cose che io ho scritto, che quello che loro hanno raccontato corrisponde esattamente all'analisi che io ho offerto delle vicende che stavano accadendo. Cioè, il punto che emerge qual è? Che si sta rompendo quello che era il principio, che faticosamente era stato ricostruito nel 91 la conferenza di Madrid, e che era la base dell'accordo di pace del 93. Il principio era il reciproco riconoscimento. Cioè noi abbiamo avuto un lungo periodo, come tutti sappiamo, tra il 1948 e il 1900. Ah, si è collegata a Samaria. Se vogliamo dargli la parola io non ho... posso parlare dopo. Eh? Grazie a Dio, grazie a Dio prego mi sentite? sì? sì allora io sono stata un pochino arrabbiata perché vorrei tanto abbracciare tutti voi io sono contenta proprio contenta di essere con voi finalmente allora eh, io vorrei raccontare un, un episodio molto piccolo quando ero proprio a Betania allora quando abbiamo iniziato la nostra opera che era l'anno 71 la zona di betania era governata totalmente da israeliani e questi israeliani sono venuti sempre ad aiutare con la nostra opera io non dimentico mai la, la, la gentilezza di questa gente che sono venuti a guardare il benessere di questi bambini. Allora, io non dimentico mai quelli che sono venuti proprio ad aiutare i bambini palestinesi nel questo periodo di tempo, che erano totalmente israeliani. Allora, dopo il 95 era l'accordo di Oslo e sono tornati proprio i palestinesi a governare tutto quanto e abbiamo detto l'addio a questi israeliani che sono stati. Però io dico sempre che nel passato è stato molto meglio di adesso la situazione dei bambini situazioni della gente e ci sono tanta gente in palestina che dicono la stessa cosa allora eh, io dico un'altra cosa che eh, noi nel passato siamo stati invitati sempre come orfanatrofi di tutta la zona a ai campi estivi a fare la pace tra israeliani e palestinesi dopo il 95 tutto era smesso non abbiamo fatto più queste attività di pace tra bambini che sono il futuro del mondo e siamo stati aiutati dall'estero da tanta gente a fare questi campi estivi. io vi auguro e spero che torna questo periodo di tempo di insegnare ai bambini per fare la pace tra uno e quello che è diverso. Allora, eh, dico la verità che nella nostra vita siamo stati l'unica organizzazione che ha continuato a educare dei bambini quando tutte le scuole in Palestina sono stati chiusi, la prima intifada due anni che le scuole sono stati chiusi. Noi L'orfanatrofio nostro è stato l'unico orfanatrofio che ha continuato avanti con le minacce che abbiamo ricevuto, primo punto. Secondo punto, io personalmente non ho lasciato questi bambini tirare dei sassi fuori dell'orfanatrofio, siamo stati l'unico posto con questo metodo di educare ai bambini. Perché io per me l'educazione è una cosa molto importante e quello che, era, che sta accadendo ora è una strada sbagliata per il futuro di tutti i bambini che sono in Palestina. Perché noi dobbiamo insegnare sempre ad amare l'altro, ad amare l'altro. Mi dispiace che tanta gente non sono d'accordo, però questa, questo è quello che penso io, che è una cosa sbagliata per educare bambini. Come facciamo a crescere questi bambini? Allora, io sono visuta sei anni al nord di Israele, sei anni. L'ultima cosa, io sono andata là a lavorare, dove c'è Abun al-Yashakur, l'arcivescovo di tutta la Galilea. E dico che io non ho mai visto che una cosa al contrario della convivenza tra israeliani e palestinesi. Io non ho mai visto. Sei anni che sono vissuta là era una cosa proprio diversa da quello che io ho visto al West Bank. Una cosa totalmente diversa. È una cosa di pace, di amore. Una lingua... Un'altra lingua non è arabo, ebraico e arabo nella stessa frase. Io l'ho chiamata la lingua di pace. Allora io vi auguro dal tutto il mio cuore che torna un pochino di questo passato di pace tra israeliani e palestinesi, perché la vita così non va bene. Non va bene. Io quello che io ho vissuto al nord di Israele... È stata un'esperienza molto bella di amore, di ricchezza, di convivenza. Per me una donna che nel passato ero al West Bank era troppo difficile all'inizio capire questo amore, questa, questa convivenza, questa amicizia tra le famiglie israeliane e arabi del nord se, che si chiamano palestinesi col passaporto palestinese. Dico, noi dobbiamo lavorare tutti quanti a tornare a questo punto di amicizia e di bellezza io sono palestinese ora perché ho ricevuto le, le, la cittadinanza israeliana ora però dico io quando quando verrà il tempo vado a celebrare il shabbat con i miei amici israeliani nella quartiera israeliana allora e loro dicono a me dicono noi non sentiamo che sei strana noi non sentiamo che sei fuori del nostro, nostro cerchio della preghiera no perché io sto cercando per una convivenza per una cosa bella per, per un, un futuro migliore per, per tutti noi. Chi guadagna dalla guerra? Chi guadagna? Noi non guadagniamo niente dalla guerra. In ogni guerra non ci sono vincitori, ci sono solo morti. Ci sono solo morti. Solo il diavolo che ama la guerra, non la gente normale come, come noi. no solo solo Allora, io ho vissuto un'esperienza molto brutta alla fine del, del periodo del mio lavoro dieci anni fa. Io sono stata minacciata tanto dal, dall'autorità palestinese e dalla gente che sono stati là. Ho dovuto lasciare il posto e la mia casa dopo 40 anni di vita là e lavoro meraviglioso secondo me, però alla fine è caduto tutto così, mi dispiace. Però io vi auguro che, che veramente pensiamo, ognuno di noi a un punto di pace, non a un punto di guerra. Allora, io e Angelica siamo sorelle dal cuore, siamo sorelle dal cuore. E così, no? io vi auguro che torniamo al punto di educare alla pace Beh. e Beh. non perdiamo la speranza. Ti tenevo proprio che la sentivate, eh? perché mi ero stupita che non veniva perché è una delle donne più coraggiose che conosco. Tishmeria Latte, attenta. <ride> Grazie. No, veramente, dobbiamo dire la verità, no? Dobbiamo dire la verità. Mi ha fatto venire in mente... Un... Perché un'ultima un ultima cosa che devo dire è che alla fine questa guerra finisce. E vi auguro che quelli di Hamas finiscono, finiscono anche loro, non saranno più nel futuro. Chi rimane davanti a noi? Il vicino ebreo. Il vicino ebreo. Perché noi viviamo nella stessa terra e dobbiamo condividere, non dobbiamo morire. Eh, restituirei la parola a Piero. Grazie Samar. Eh, che in arabo Samar vuol dire Samara, giusto? Quindi è Brunella. E, e grazie, per... grazie. Eh, ma io credo che dobbiamo essere noi a ringraziare Samar e Angelica che ci hanno dato due testimonianze straordinarie e che confermano, lo dicevo all'inizio, quello di cui io sono convinto da, da sempre, ma la forza delle loro parole, diciamo, l'ha dimostrato al di là della razionalità. E cioè noi dobbiamo sempre partire dal dato che in quella terra vivono due popoli. Due popoli che entrambi esprimono un'aspirazione. L'aspirazione del popolo ebraico e dello Stato di Israele a vivere nella sicurezza, a esserci, a vivere, a vivere nella sicurezza e riconosciuto dai suoi vicini. E l'aspirazione del popolo palestinese ad avere una patria. Cioè il punto fondamentale, che non può essere mai dimenticato e che soltanto costruendo le condizioni della convivenza noi usciamo da una situazione di conflitto che si protrae da più di 70 anni. Noi abbiamo avuto un lungo periodo in cui ciascuno non ha riconosciuto l'altro, perché dal 1948 al 1991, io assumo il 91 perché è la conferenza di Madrid nella quale per la prima volta una delegazione palestinese si sedette al tavolo insieme a una delegazione israeliana, e lì comincia un'altra un fase, dal 1948 al 1991 abbiamo avuto una fase nella quale da parte palestinese, in particolare dell'OLP, si negava il diritto di Israele a esistere. Tanto è vero che nello statuto dell'OLP c'era un articolo che parlava della distruzione di Israele. E da parte di Israele si considerava il problema dei palestinesi al più un problema di profughi. Questo scenario, che è stato poi caratterizzato da cinque guerre e più intifade, 48, 56, 67, 73, 82, più due o tre intifade in quell'arco di tempo, ha conosciuto una svolta appunto nel 91, quando sotto pressione internazionale molto forte, alla conferenza, di, alla conferenza internazionale di Madrid, per la prima volta si sedettero israeliani e palestinesi. E di lì è cominciato un percorso che ha portato due anni dopo al, agli accordi di Washington, prima i colloqui di Oslo, poi gli accordi di Washington, che sancivano un principio che è il principio fondamentale di cui ci hanno parlato Angelica e, e Samar, e cioè che ciascuno riconosceva che il diritto dell'altro era legittimo come il proprio. E soltanto così si è costruita la soluzione due popoli due stati, perché tu costruisci due popoli due stati sulla base di un riconoscimento reciproco. E io voglio ricordare, perché voi lo conoscete benissimo, che l'accordo di Washington era un accordo che dal punto di vista della, diciamo, della, della dottrina diplomatica era abbastanza eh, anomalo, perché in genere gli accordi di pace sono accordi in cui si negozia anche duramente, ma poi quello che si è sancito dal giorno dopo si applica nella sua interezza. L'accordo di, di Washington era un accordo per fasi. Nell'arco di cinque anni si sarebbero dovuti gradualmente realizzare una serie di tappe fino alla soluzione definitiva. La realtà è che questo processo... E perché si scelse questo? Perché avendo alle spalle... 50 anni di negazione reciproca, si pensò che un accordo di pace costruito per fasi avrebbe gradualmente favorito eh, la crescita di una relazione di fiducia reciproca tale da poter essere in grado di affrontare tutti i problemi e in cinque anni portarli a soluzione. Così fu concepito l'accordo di pace. La realtà è che le cose non sono andate così perché quei cinque anni si sono allungati via via via via via via via, e l'allungamento di un percorso che non, arriva, che non arriva mai alla soluzione finale lo sfibra, lo svuota. E a questa diciamo, operazione di svuotamento di quell'accordo eh, hanno contribuito come dire, i radicalismi dei due fronti, perché Netanyahu non ha mai evoluto l'accordo, parliamoci chiaro. Io ricordo benissimo, e Sergio credo se lo ricordi come me, che morto Rabin, Netanyahu dichiarò con Rabin, è morto anche Oslo. Come dire, l'accordo di pace non c'è. E infatti se guardiamo la politica di Netanyahu, è stato gli insediamenti in Cisgiordania, la giudeizzazione di Gerusalemme, il tentativo di annettere la Valle del Giordano, cioè tutte cose che contraddicono la possibilità di costruire uno Stato palestinese e dell'accordo due popoli quest'anno. E dall'altra parte, nel processo che non arrivava mai, è cresciuto il radicalismo di Hamas. E La crisi di queste settimane ha fatto vedere che Hamas e Netanyahu specularmente si sostenevano reciprocamente perché entrambi no, hanno deciso di radicalizzare al massimo perché ciascuno pensa che la radicalizzazione non fa realizzare quell'accordo contro il quale tutti e due sono. E Sergio ha ricordato una cosa importante, che secondo me nella stampa occidentale è stata, sì citata, ma sottovalutata. Quello scontro così radicale è avvenuto nel momento in cui, nel percorso di formazione del nuovo governo israeliano, è venuta avanti l'ipotesi che per la prima volta... un. Una, dei rappresentanti arabi partecipassero al governo. Questo ha, ha, ha fatto esplodere ancora di più i radicalismi, perché Hamas vede come il fumo negli occhi che degli arabi partecipino al governo di Israele eppure Netanyahu, che pure ha cercato di contattare eh, gli arabi, ma poi alla fine non li vuole. E, e quindi si è prodotta questa questa, diciamo, lacerazione così drammatica, che è una lacerazione, ecco il, il carattere davvero straordinario della descrizione che ci hanno fatto Angelica e Samar, e, e che questa radicalizzazione ha prodotto una lacerazione anche dentro la società israeliana, tra arabi ed ebrei, e sta producendo, come dire, cioè ci fa stornare indietro. Se è vero che il processo di pace è fondato sul riconoscimento reciproco e sulla convivenza, quello che è successo in queste settimane è far saltare il riconoscimento reciproco e far saltare la convivenza. Questo è. E la descrizione di Angelica è stata clamorosa, chiarissima, e anche le parole che ha detto San Mario. Io le ringrazio, perché è di grande emozione ascoltare questi loro, questi loro interventi. E Quindi il tema è, Ripartire dal, dal principio su cui sono fondati, fondati gli accordi del 93, cioè ripartire adesso parte il 93 o nel 93, ripartire dal punto che adesso uso questo linguaggio perché io l'ho usato per molte molte volte, che in quella terra non c'è un torto e una ragione. In quella terra ci sono due ragioni. Perché è una ragione, il diritto di Israele di vivere, in pace, riconosciuto. Senza paura dei suoi vicini, ed è una ragione l'aspirazione del popolo palestinese di avere una patria. Paradossalmente, quando bisogna comporre due ragioni in conflitto, è più difficile che comporre una ragione e un torto, perché tra una ragione e un torto sai come schierarti facilmente, sei contro il torto e sei dalla ragione, dalla parte della ragione. Quando ci sono due ragioni da comporre, che hanno alle spalle un lungo conflitto perché a lungo si sono negate, è più complicato. Però questa è la logica, secondo me, che non può essere abbandonata. E se c'è un'iniziativa internazionale che aveva messa in campo subito, superando la colpevole assenza che la comunità internazionale ha avuto in questi anni, è esattamente per ricostruire questa cosa. Per esempio, io penso che l'annuncio che ha fatto Blinken, il segretario di Stato americano, ieri, che gli Stati Uniti riaprono un consolato a Gerusalemme Est, è una decisione saggia perché sta nell'idea che c'è l'ambasciata americana che rappresenta gli Stati Uniti nel rapporto con eh, lo Stato di Israele e però c'è anche una presenza diplomatica che riconosce che c'è un'entità palestinese, che non è ancora uno Stato, non è, è tutto da negoziare, ma c'è. No? Il consolato americano a Gerusalemme Est ha questo senso. No? Quindi il problema è come, sì, ho finito, eh, ho è come si ricostruisce esattamente questo principio. E io credo che siccome quello che avete descritto voi, che cosa ci dice? E anche le cose che ha detto Sergio, no? su come hanno vissuto l'opinione pubblica e i razzi che arrivavano, eccetera. E siccome questa crisi ha scavato un solco profondo, di rancore, di odio, di incomunicabilità come testimoniano le testi, le, i discorsi, le, gli interventi di, di Angelica e di Shamar, non ritornano a un tavolo da soli israeliani e palestinesi in un contesto di questo genere. Ci ritornano se c'è qualcuno che lavora per portarceli. E qui c'è una grande responsabilità della comunità internazionale, che deve uscire dalla passività che ha avuto in questi anni, e gli americani lo stanno facendo in queste settimane, e spero che non lo facciano solo loro, è no? che tutti lavorino per ricostruire le condizioni di un dialogo, di un negoziato. Ma la, la condizione prima è che la, ci sia nuovamente un riconoscimento reciproco, perché senza riconoscimento reciproco tu non fai la pace con uno che non ti riconosce. <ride> è semplice. Fai la, negozi, fai la pace, concedi qualcosa, ottieni qualcosa, sulla base di un rapporto tra due che si riconosca. È chiaro, Se no, non, non ci sono le condizioni per farlo. Ecco, io credo che questa sia la questione oggi davanti a noi e io le ringrazio molto, spero che molti ci abbiano ascoltato e possano rivedere, perché lo metteremo sul sito del CESPI, la registrazione di questo nostro incontro, perché le testimonianze di Angelica e di Samar sono veramente straordinarie, e spero che molti le ascoltino e capiscano. Ti ringrazio Piero. Io vorrei riprendere sulla base degli interventi che abbiamo ascoltato, riprendere alcuni punti per la seconda fase, anche sulla base delle sollecitazioni che ci sono arrivate. Un primo punto è la differenza del contesto: cioè, gli accordi di Oslo nascono dal controllo del dell'impero sovietico in una, e, e, e, e avvengono in una. Diciamo che, che dopo tantissimi anni non c'era stata nel vicino oriente e Rabin aveva colto questa opportunità e purtroppo ha pagato anche con la vita questa, questo grande coraggio eh, di cogliere un'opportunità, cioè che per un momento particolare l'opera più debole per aver sostenuto Saddam Hussein il Vaticano. Eh, dopo avendo avuto anche qualche passo falso durante la guerra su questi temi ha, ha corso contro il tempo per rientrare negli accordi di Madrid eh, poi legati anche a tutto quel che riguarda i luoghi santi una situazione nuova in cui era emersa anche una nuova leadership dei sindaci eh. una situazione nuova particolare e dove eh, la grande diplomazia internazionale guidata anche dagli Stati Uniti aveva la forza e la capacità di spingere in questa direzione, tragicamente le cose sono andate diversamente, io penso che uno dei limiti degli accordi di Oslo è di non aver fissato in anticipo perché le paci funzionano quando l'accordo già in anticipo sa dove si arriva. Altrimenti il rischio è molto grande, ma questa è una considerazione che possiamo fare post hoc, è facile, gli statistici e i matematici e gli psicologi cognitivi ci dimostrano che post hoc puoi dire tante cose, ma è prima, è difficile prevedere. Il secondo elemento è oggi, non abbiamo il contesto del 93, abbiamo un contesto diverso, su questo magari eh, sia Sergio che Piero eh, ci possono dare un grande contributo alla riflessione. E che oggi non abbiamo, abbiamo da un lato una Turchia diretta eh, da una leadership eh, fortemente impregnata dall'ideologia dei fratelli musulmani e che si è occupato di fatto è presente in Libia e che gioca una parte non indifferente nell'accentuare nell la crisi che c'è nel vicino Oriente. Dall'altro lato abbiamo la mezzaluna sciita e non è la stessa situazione di 30 anni fa che preme e, e che di fatto controlla eh, il Libano con la presenza di Hezbollah, eh, tenta di arrivare fino al Golan, eh, potrebbe lanciare i missili da Teheran nel caso di una guerra, eh, potrebbe crearsi uno scenario spaventoso dove hai missili che arrivano da Teheran, missili che arrivano dal Libano e missili che arrivano da Gaza e in un contesto del genere l'Iron Dome non può funzionare. E io so, seguendo molto eh, i siti che si occupano di questioni militari, che eh, molti di questi conflitti sono anche delle prove iniziali di quello che potrebbe accadere in uno scenario che noi auspichiamo, non arrivi mai, e dobbiamo fare di tutto perché non arrivi. Allora, ci sono due accordi di Abramo, cioè noi abbiamo avuto un accordo di Abramo e abbiamo avuto un viaggio del Papa in Iraq, dove il giorno di sabato si è celebrato l'accordo di Abramo e non c'erano ebrei e si è fatto di sabato anche questo non è, un, non è un fatto secondario vuol dire che gli ebrei erano esclusi a priori non sono stati invitati e io so che ci sono stati diversi esponenti religiosi del mondo anche sciita che in privato non hanno condiviso tutto questo parlo di esponenti in Iraq non in Iran ovviamente parlo di personalità che non si sono espresse in pubblico ma la sensibilità e il problema si sente e questo è un aspetto il secondo aspetto è invece un accordo di matrice sunnita che di fatto è all'interno di una dimensione geopolitica e allora io a questo punto sulla base anche di quello che ha detto prima Sergio volevo capire come potevi te Sergio interpretare una situazione così contraddittoria dove però noi dobbiamo guardare al futuro, immaginando la possibilità che il dialogo tra le persone e la dimensione religiosa di Abramo, che valorizza la vicinanza di tutti i popoli della regione sia pienamente recuperata. Darei la parola a Sergio. Eh sì, naturalmente esiste sempre una linea ideale in cui... Eh, si vedono le possibilità e si sperano eh, queste convergenze. Io sono leggermente scettico e sono piuttosto su, su una linea che guarda la realtà e, e vede delle possibilità, ma si rende conto anche che eh, il fatto che esistano dei conflitti interni, all'interno di ognuna delle due parti, in questo momento gioca contro la soluzione positiva dell'incontro, perché gli estremismi eh, purtroppo condizionano sempre eh, i moderati. Questo noi lo conosciamo nella politica di tutti i paesi eh, del mondo, anche eh, in Occidente. Quindi alla stregua che in Israele, eh, purtroppo anche nella situazione di stallo in cui ci troviamo, eh, frange estremiste relativamente piccole, ma con un potere contrattuale forte, a causa del, del sistema elettorale, quindi del, del metodo delle coalizioni e eh, di una maggioranza parlamentare che si deve creare. Queste frange eh, estreme condizionano tremendamente quelle forze più disponibili che ci sono eh, anche a destra, ma comunque ovviamente al centro, al centro-sinistra e, e nella sinistra. E chiaramente nel mondo arabo, eh, o meglio nel mondo musulmano, la frattura, eh, al di là della frattura più specifica e leggermente tecnica fra sunniti e sciiti, ma fra, fra moderati e disponibili e eh, desiderosi anche di integrarsi in un sistema mondo, eh, un sistema occidente, un sistema modernizzazione progresso e benessere e, e coloro che invece rifiutano eh, tutto questo, eh, fa sì che le forze più estreme siano estremamente pericolose. Non dimentichiamo che l'Iran, fa una corsa folle verso l'armamento nucleare. Ora si tende a dire sì, Israele, il Medio Oriente è la potenza forte, quindi è anche la potenza eh, che dovrebbe fare un passo indietro, dovrebbe dare la mano per prima, dovrebbe essere quella che fa la prima concessione. Ma eh, sì, questo sarebbe appunto certamente desiderabile e come è stato detto quando le due parti si riconoscono, ma quando una parte prepara l'armamento nucleare. E, e, e lo dichiara e l'altra parte ha nel suo statuto la dichiarazione che questo è ciò che va fatto e, è anche facile capire una certa eh, esitazione fra l'altro tra parentesi a coloro che, che certamente in questo forum si interessano e dobbiamo dire che la sinistra israeliana che ha avuto l'egemonia del paese dal, non solo dal 1948 ma in realtà dal, dall'inizio degli anni 30 cioè prima della, della fondazione dello Stato ma quando già c'era una comunità ebraica organizzata eh, a quasi Stato e fino al, al 1977 questa egemonia è scomparsa completamente e la sinistra eh, è quasi evaporata. Ma, ma perché? Perché di fronte a determinati estremismi, a, alla non disponibilità e, e, e qui naturalmente non posso se non inchinarmi eh, alle parole di Samar che, che, che veramente eh, emozionano per la sincerità e la profondità, del discorso e dimostrano come il discorso è possibile, ma chi lo rende impossibile causa purtroppo una reazione pari e contraria che porta anche a una radicalizzazione del campo ebraico. Questi sono, sono, sono dei dati tragici che non è facile spostare. Naturalmente in breve il discorso allora si sposta sul ruolo del mediatore e qui c'è da dire molto sul, sul ruolo del mediatore. Il mediatore occidentale non ha fatto bene, devo dire è abbastanza fallito, in parte perché è diviso, in parte perché gli interessi particolari locali sono più forti degli interessi collettivi eh, o del bene in senso, in senso generale. Ma io qui però ho una pretesa, letteralmente una pretesa, e cioè l'intervento dell'Occidente dell deve escludere però eh, le forme di intolleranza, cioè quel personaggio, beh, chiamiamolo anche per nome, l'allora ministro, il primo ministro eh, D'Alema, che usò la parola equivicinanza, tenendo a braccetto un esponente di Hezbollah. Eh, lui voleva dire noi siamo equivicini a chi fa la bomba atomica per distruggere Israele e a chi invece in Israele vuole vivere. Ora, essere equivicini non si può accettare. Bisogna fare delle scelte. Noi in Israele ovviamente abbiamo il problema che dobbiamo fare delle scelte. Il mondo occidentale anche non può essere neutrale, inclusivo di tutto, e quindi, alla fine della giornata, qualunque. Deve dire noi interveniamo, però interveniamo anche in una maniera forte per gestire eh, certe parti del conflitto, per esempio gli investimenti economici che sono urgenti a Gaza e che vanno investiti in case, ospedali, fognature, scuole e non in camminamenti sotterranei, armamenti, fabbriche eh, di esplosivi. Eh, tutto questo va controllato da chi? Va controllato ovviamente dai mediatori. Quindi anche dai mediatori si eh, esige una partecipazione eh, non completamente indifferente, ma coinvolta eh, e che sappia fare quindi delle scelte e che potrebbe avere indubbiamente un risultato positivo, perché io continuo a credere che in definitiva Samar e Angelica non sono due casi isolati di persone strane avulse dal contesto. Io credo fermamente che c'è una forte base di ragionevolezza, di coerenza e, e anche, al di là della buona volontà, perfino di un rapporto personale eh, di grande vicinanza eh, che, che è possibile eh, e che viene soppresso e represso e che va eh, incoraggiato. E quindi questo va fatto in maniera esplicita con le scelte eh, che ho eh, delineato brevemente. Grazie, eh, Sergio. Eh, Grazie. Mi ha fatto pensare quanto a, a, un, a un proverbio arabo di Aishfi, Jasai Randui con Saham mal Bahar, chi vive in un'isola deve farsi amici. Israele, vive dentro il mare, lo sto sentendo io, non so perché. Giustamente ha bisogno di. Eh, eh, David, Davide, ripeti, ripeti il, il proverbio perché c'è stata una interferenza. Ripeti, per favore. Ti ascoltavo, pensavo a un proverbio arabo che secondo me si applica bene alla situazione del vicino Oriente, in particolare a Israele e, e, e a chi dentro Israele consente la speranza in un futuro futuro. Li'haish fi jazair, Quando kun sahab bahar, chi vive in un'isola deve farsi amico il mare. Ecco, questo mi sembra eh, il messaggio che viene dal lavoro concreto che Angelica e Samar svolgono e vorrei ascoltare, direi che vorremmo tutti insieme ascoltare anche se per brevi minuti, perché il tempo scorre un um, commento di Angelica e poi un altro commento di Samar. Prima di dare la parola a Piero per le conclusioni. Uh, io mh, volevo... Volevo dire questo, però ci sono contentissima che Samara è entrata perché uno dei motivi per cui io l'ammiro più di tutto è il suo coraggio e ci vuole oggi coraggio, ci vuole coraggio proprio per quello che avete ricordato, gli estremismi, sono purtroppo l'estremismo impedisce a chi invece vorrebbe vivere tranquillamente in pace, amico del mare, e a chi dice no no no è impossibile fare una cosa del genere e serve molto coraggio e continuare a essere chi siamo e quando si parla di aiutare eh, di nuovo eh, il Medio Oriente sarebbe molto molto importante se l'Europa non mandasse i fondi per, eh, come ha fatto per molti molti anni o come mi, mi fa piacere che avete ricordato D'Alema perché D'Alema ho sentito stamattina 8 minuti mi ha fatto venire veramente i brividi di, di come dice talmente tante inesattezze, mi ha fatto veramente, me, sono rimasta male a vedere un personaggio così importante che dice così tante inesattezze su, su, su, su quello che succede in Israele. Ma eh, i soldi che purtroppo manda all'Europa non sono stati, come dice lui, per dare... Eh, i salari a, a, ai palestinesi ma per costruire tantissime armi allora se si deve veramente aiutare si devono fare dei progetti pedagogici progetti sociali per far conoscere le persone perché le mura, i, mura, i muri, non sono i muri come quelli che ci sono adesso qua i muri sono i muri e eh, eh, eh, eh, umani delle persone che hanno dei pregiudizi che dicono eh, dell'altro è un mio nemico vi dico solamente questo piccolissimo bre breve esempio che molti anni fa eravamo in Italia e ci chiesero di andare a fare una, un una conferenza con un palestinese e un, e un israeliano e ci andò mio marito eravamo lì davanti a mille insegnanti e dissero chi vuole aprire e aprì il palestinese e lui disse sono nato a Gerusalemme e sono seduto qui con il mio nemico e cominciò a dire tutto quello che voleva dire. Quando parlò a Yehuda mio marito disse eh, mi hai chiamato nemico, tu sei nato a Gerusalemme e io sono nato in Galilea, non ci siamo mai visti, perché mi chiami nemico? E questo penso che sia la cosa più importante del mondo, far capire ai ragazzi, ai bambini, ai giovani, alle persone che non siamo nemici, siamo esattamente come voi, vogliamo quello che volete voi. E, e questo è quello che ci si deve aiutare a fare, dei mediatori che riescano a metterci uno insieme all'altro. E io personalmente sono expert trainer in questo, faccio diventare amici tutti. Ok, e questo pone un problema anche per la politica di problemi eh, sui libri di testo io ricordo tanti anni fa che il presidente dell'associazione italia palestina si presentò nel nostro ateneo per chiedere una di eh, fare un accordo con Birzeit. Eh, mi chiesero cosa ne pensassi in quanto all'epoca ero presidente della commissione scientifica del dipartimento eh, mi presi un po' di giorni e tornai io col progetto e lo invitai. Dissi facciamo un progetto Roma 3, l'Università di Alcuz, l'Università di Gerusalemme. Ho fatto anche direttamente... Il nome di Sergio, anche se lui non è mai stato informato perché il progetto è caduto nel frattempo, sì, ci possono essere altre università, lavoriamo sui libri di testo che si usano nelle scuole, facciamo uno studio comparativo del meccanismo del pregiudizio nei libri di testi europei sugli immigrati, nei libri di testo palestinesi che di fatto sono carichi di odio perché, eh, voglio dire, sono costruiti poi paradossalmente con soldi delle Nazioni Unite. Facciamo uno studio comparativo sui libri di testo israeliano e poi facciamo un convegno, facciamo insieme un convegno non per riscrivere i testi, ma per segnalare dove i testi devono essere rivisti in maniera che la comunità scientifica dei pedagogisti poi possa fare la sua parte. Che cosa è successo? Il collega è sparito, non è più tornato e dopo quando c'è stato eh, una ci sono stati una serie di filmati eh, di Hamas eccetera che invitavano all'assassinio ed esaltavano l'assassinio io mandai una lettera alla Repubblica e si aprì una discussione forte su questo Dove? dov'è la persona che ci è venuta a trovare in dipartimento, perché ancora aspetto, perché noi dobbiamo lavorare sui libri di testo, i libri di testo costruiscono le del futuro e il modo in cui si racconta il passato non è una ricostruzione del passato in ambito pedagogico il modo in cui noi parliamo del passato prefigura il futuro che ci vogliamo dare per cui nel tuo intervento, nell'intervento di Samar che adesso eh, saremo contenti di ascoltare un breve intervento per dare il tempo all'onorevole Fassino di concludere questa importante discussione che abbiamo avuto oggi vorremmo ascoltare dovrebbe accendere il microfono suo è spento ora ora acceso mi sentite ok allora nam, la cosa... nam. Nam, nam. <ride> allora la cosa che vorrei uh, aggiungere su libri sul punto di libri perché è una cosa molto importante. Allora, io sono vissuta dal 71 a Betania. Dal 71 fino al 95 erano dei israeliani che hanno controllato tutto. I nostri libri della scuola, dei bambini, erano libri che non hanno avuto mai una parola di odio. Ok? neanche la parola palestina. 95, quando sono arrivati i palestinesi, tutti questi libri sono cambiati. Prima del 95, i bambini non, non hanno avuto questa parola palestina e tutta la storia della Palestina nei libri. 95, quando sono tornati l'autorità palestinese a governare, tutti questi libri sono stati cambiati. Chi ha pagato per questi libri non lo so. Però dico che tutto il, tutto il curriculum è diventato un'altra storia. Noi abbiamo dovuto seguire l'autorità palestinese per forza che hanno chiesto a tutte le scuole di avere la bandiera palestinese il mattino e a dire il National Anthem dei palestinesi. Prima del 95 non abbiamo avuto queste cose. <coughs> Comunque, ogni giorno tutte le scuole a Betania hanno dovuto avere la bandiera palestinese e il National Anthem, ogni mattina prima di entrare in scuola. Allora, prima del 95 noi non abbiamo avuto questa cosa mai nella nostra vita. Comunque è una confusione totale anche per i bambini, perché iniziando con un libro è diventata un'altra storia. Io credo che l'educazione è la cosa più importante nella vita di tutti. Come facciamo crescere i bambini? Come facciamo lasciare questi bambini a pensare liberalmente alle cose? Perché questi bambini sono costretti a pensare quello che pensano ora, a tirare sassi, a, ad essere senza educazione normale di ogni giorno. <coughs> Noi abbiamo proibito ai nostri bambini dell'orfanotrofio di uscire fuori a tirare sassi e noi siamo stati l'unica scuola che è andata avanti per due anni che le, case, le scuole sono state chiuse la prima intifada abbiamo detto di no perché l'educazione è la cosa che fa il futuro per ognuno di noi l'educazione <coughs> comunque e alla fine io spero che torniamo al punto del passato perché ora le cose stanno stanno sono molto di, molto difficili per i bambini molto difficili bevi bevi l'acqua sì sì, no. sì però io sono stata proprio commossa forse ringrazio molto eh, Samar eh, ci sono due questioni che sono emerse nel corso di questa nostra conversazione uno che la pace si fa in due ed è un elemento importantissimo due che i diritti nazionali eh, vanno riconosciuti eh, nell'ambito di un processo di composizione dei conflitti. E tre, che c'è una dimensione religiosa del dialogo che non va assolutamente dimenticata. Quattro, che la crisi attuale è particolarmente pericolosa perché avviene sullo sfondo di movimenti geopolitici nella regione che vedono due potenze imperiali che premono sul Mediterraneo. Da un lato una turchiana ottomana che preme e vuole prendere il controllo sunnita all'interno del mondo arabo, ripropone il vecchio modello imperiale e paradossalmente è tornata in Libia cento anni dopo che è stata lasciata in seguito all'invasione italiana, secondo la mezzaluna sciita. Quindi il rischio determinato dal vuoto dell'Occidente, perché c'è un grande vuoto, un vuoto dell'Europa, un vuoto degli Stati Uniti, c'è un grande vuoto e c'è un ingresso della Cina nel Mediterraneo, quindi un ulteriore elemento di cui stasera non abbiamo parlato, che complica ulteriormente il quadro. Ecco, darei a, a Piero la parola per le conclusioni. Grazie. Grazie, grazie. Allora... Uh, ma io, diciamo, molte cose che sono state dette sono, le condivido non è che faccio le conclusioni, faccio solo qualche riflessione mia conclusiva. Uh, certo, il, sono d'accordo con quello che ha detto Davide, il quadro rispetto al 93 è cambiato, e di fatti la storia non si ripete meno che meno in queste vicende, quindi io non, sto, non, ho la, come dire, non penso che bisogna eh, ragionare, e agire come eh, si ragionò e si agì nel quadro, un quadro internazionale e regionale molto diverso da quello di oggi. Però un punto, che è il punto per me centrale, invece è quello che va ripristinato, cioè il 93 l'accordo si fece sulla base di un reciproco riconoscimento. Quello che è saltato è questo. E questa crisi di queste settimane l'ha fatto saltare ancora di più e non solo l'ha fatto saltare tra palestinesi e italiani, ma dentro la società israeliana, tra ebrei e arabi. Se non si ricostruisce una cultura del riconoscimento, la pace non ci sarà. Da questo punto di vista io considero che la cosa più pericolosa di tutte è la possibilità che Hamas prenda la guida, la leadership in campo palestinese. Perché Hamas nel suo statuto, in ben tre articoli, come ho scritto nei giornali italiani nei giorni scorsi, ha... Eh, come obiettivo la cancellazione dello Stato di Israele. Ed è evidente che questo cozza con qualsiasi possibilità di pace, perché se tu non solo neghi l'altro, ma addirittura lo vuoi cancellare, eh, non c'è accordo, non c'è possibilità. E quindi i casi sono due, o come ha fatto a un certo punto l'OLP, perché può accadere anche questo, Hamas rinuncia a quell'obiettivo, perché nella carta iniziale dell'OP c'era quell'obiettivo. Poi sotto la pressione internazionale per le condizioni che si crearono, Arafat accettò di no, eh, togliere quel riferimento nella carta costitutiva dell'OP. O Hamas accetta, cosa che allo stato attuale mi sembra molto complicata, non devi mai escludere nessuna ipotesi, accetta di rimuovere dal suo statuto quella finalità e quindi accetta di fare i conti con Israele e lo riconosce, Oppure è chiaro che Hamas non può essere l'interlocutore di nessun negoziato e di nessun processo di pace, perché non si negozia con chi ti nega. Quindi è, queste sono le... No. Io spero, perché la prima ipotesi è quella che ancora apre una prospettiva di pace, la seconda no. Quindi Io spero che sotto una forte pressione internazionale, e in questo possono essere utili alcuni paesi arabi, Hamas possa evolvere in una posizione diversa, ma è solo un auspicio. Se non c'è questa evoluzione, è chiaro che Hamas non è un interlocutore. Però il problema diventa molto serio, perché siccome nella, nel, nella società palestinese, soprattutto tra i giovani, Hamas ha un consenso largo, quel radicalismo di Hamas, con un consenso largo, inibisce a, a chiunque di fare la pace. Perché noi sappiamo tutti, perché è il dato di fatto che Abu Mazen è molto molto debole. E sappiamo, cosa che non si è scritta sui giornali italiani e occidentali, che il rinvio delle elezioni palestinesi da parte di Abu Mazen non è stato motivato dal fatto che gli israeliani hanno detto che non potevano votare i palestinesi di Gerusalemme Est. Anche no. La vera motivazione è che alle elezioni palestinesi Al-Fatah stava per andare con tre liste in competizione tra loro mentre Hamas andava con una lista sola e questo avrebbe agevolato e favorito la vittoria di Hamas. Abu Mazen quindi si è fatto carico di fare una scelta molto complicata che agli occhi del, del, dei palestinesi lo ha indebolito ancora di più però. Eh? Come capita spesso in politica, una decisione giusta non, è nece non necessariamente ha consenso. Eh? Quindi, quindi, quindi la situazione è molto molto seria, perché Abu Mazen è debole al Fatah, è una costellazione di posizioni politiche in lotta tra loro, non da oggi, da lungo periodo. Hamas cresce nel consenso in nome di un radicalismo che naturalmente trova una sponda nelle posizioni che Netanyahu persegue. Il punto. E poi c'è quello che diceva Sergio. In Israele c'è una fragilità politica che d'altra parte ha portato in, in due anni, quattro volte a votare e non sappiamo neanche se non si voterà una quinta volta o se addirittura ieri mi facevano uno scenario che dà il senso della fragilità, e cioè che la cosa si trascini attraverso tutti i meccanismi procedurali che sono previsti in Israele per la formazione del nuovo governo, il periodo transitorio qua e là, e che Netanyahu possa arrivare fino a novembre. Quando dovrebbe esserci, sulla base degli accordi fatti da Netanyahu con Gantz, il cambiamento, no? il, il cambio, ma mi sembra cervellottica. Ma per dire come la situazione è molto complicata, è molto, è molto complicata. Quindi, tu hai una fragilità politica in Israele, dato dal fatto che, veramente, eh, diciamo, quando tu vai a votare due, quattro volte in due anni, e tutte le volte l'equilibrio che esce è precario, come è accaduto anche nell'ultima elezione, è chiaro che questo è un elemento di fragilità che però è un elemento di fragilità che aiuta solo chi è radicale, cioè ne tagliamo. Dall'altra parte è una fragilità, una debolezza di abumazze di cui approfitta il radicalismo di Hamas, la situazione è effettivamente molto, molto complicata. Per questo io dico che bisogna premere in ogni modo per un'iniziativa internazionale, perché se i due soggetti sono caratterizzati da questa fragilità e nella fragilità, nei due campi, prevale chi è radicale, da soli a un tavolo non ci vanno, mi pare del tutto evidente, ci vanno solo se, forse, c'è un'iniziativa internazionale che ce li porta e quindi io penso che la cosa su cui bisogna insistere in tutti i modi è appunto un'azione della comunità internazionale, gli Stati Uniti, non solo gli Stati Uniti, anche altri, naturalmente, Naturalmente sapendo che se tu ti metti come mediatore deve essere accettato dalle due parti. Per esempio io, non da oggi, sono molto critico nei confronti dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha avuto in questi anni, soprattutto per bocca del Parlamento europeo, una linea che, che non era una linea che, diciamo, che, che si faceva riconoscere da Israele. No. Io Quante volte mi sono sentito dire da amici eh, della comunità ebraica o da amici israeliani, insieme all'Europa è contro di noi. No? Frase semplice, nella sua semplicità ovviamente estrema, che però dà il senso di una percezione. Quindi se l'Europa vuole essere mediatrice bisogna che si faccia riconoscere. Il mediatore per definizione deve essere riconosciuto dalle due parti che tenta di mettere d'accordo, se no non è un mediatore. Quindi, quindi, quindi è chiaro. Qui c'è anche una cosa che stasera noi non ne abbiamo discusso, o meglio, non abbiamo discusso in modo, diciamo, indiretto. C'è uno spazio, c'è un, una, come dire, una responsabilità anche di alcuni paesi arabi, eh, perché non c'è solo l'Iran, che è un pericolo ovviamente, o la Turchia, che è un pericolo ovviamente, l'Egitto, che partita vuole giocare. Gli stessi paesi che hanno sottoscritto gli accordi di Abramo, li hanno sottoscritti dicendo che... E così, perché questa fu la dichiarazione degli Emirati Arabi Uniti per esempio, perché così avrebbero favorito diciamo, il negoziato per una soluzione paescese, e beh ma si mettano in campo allora se è così no? Cioè, quindi io penso che bisogna sollecitare vari attori internazionali a mettersi in campo perché questo è l'unico, mi sembra in questo contesto che voi avete descritto, molto radicalizzato in un campo nell'altro è l'unica diciamo, chance in questo momento. A me colpisce molto. Vabbè, tutti abbiamo gioito naturalmente della manifestazione di Tel Aviv di qualche giorno fa, no? quella dove ha parlato Grossman e altri, no? che ha visto tanta gente ebrei e arabi insieme a manifestare, eccetera. Però, credo che sia l'esperienza di molti di noi, a me colpisce come ci sono amici israeliani di sinistra, che hanno votato il Merezzo, che hanno votato il Labour, che vogliono la pace e che oggi hanno più paura di ieri, perché temono che la Cisgiordania diventi un'altra gazza. E, e dobbiamo sapere che c'è questa paura. Di gente che vuole la pace, che vuole riconoscere che bisogna dare uno Stato ai palestinesi e quindi non ha posizioni oltranziste. Però questo dà il senso della della complessità. E bisogna fare in fretta, perché l'esperienza che abbiamo vissuto in Medio Oriente è che non è vero che il tempo lavora per la pace. No. Più passa il tempo e più la pace si allontana. E quelle lacerazioni di cui ci hanno parlato Angelica e Samar, che cominciano a essere lacerazioni che entrano anche dentro la società israeliana, se passa del tempo si approfondiranno, diventeranno più acute. Quindi abbiamo bisogno di un'azione tempestiva. E quindi io penso che bisogna premere in ogni modo su chi può. E Chi può, ripeto, sono i grandi player. Eh, e però le opinioni pubbliche secondo me devono, dobbiamo muoverle. Non è semplice, non è facile, però io penso che bisogna agire così. E eh, Qui mi fermo. Grazie. Davide non ti sentiamo parla. davide devi accendere il microfono ringrazio piero ringrazio tutti i relatori possiamo salutarci così sperando che, che le frontiere dello spirito perché dobbiamo tenere visto due piani la dimensione della politica suo, che ha dei livelli molto grandi su cui possiamo incidere come singole persone ma che ha una sua autonomia e la dimensione personale che non va mai eh, annullata e dimenticata e eh, che consiste nella capacità di tenere aperte le frontiere dello spirito. Se le frontiere dello spirito restano aperte l'immaginazione e la capacità di immaginare un futuro diverso è possibile. Grazie a tutti quanti, grazie, grazie, grazie a voi. Grazie, possiamo salutare con il proverbio: chi vive su un'isola deve far pace con il mare. Esatto, grazie, grazie, arrivederci. grazie a tutti, veramente speriamo.